L'esperienza che ho fatto come studioso di diritto e poi come per i cinque anni in cui ho fatto l'avvocato e poi per i venti in cui ho insegnato diritto francamente non mi sono serviti a tanto se non ad apprezzare maggiormente la libertà che ho conquistato dopo e la possibilità di dedicarmi davvero alle cose che mi attraevano maggiormente. Fin da bambino ai miei tempi c'erano le lanterne magiche e c'erano anche le, appunto, le macchine da cinema manuali, no? E me, me, me, era un regalo che mi era, sta, mi era stato fatto per Santa Lucia ancora quando ero un ragazzo e allora ho cominciato con questo gioco a incidere le pellicole eh, facendo de, delle animazioni e mi piaceva molto questo tipo di gioco poi la fotografia naturalmente mia, questo straordinario strumento che permetteva di catturare la realtà e di fissare appunto e di riprodurre la realtà e poi appunto eh, già quando ero a alla, al liceo, all'università, mi, mi ero entrato in possesso di, un, di una piccola paillard e giravo così per il divertimento, proprio per il piacere di fare, delle piccolissime sequenze di tra, anche così, tra amici, insomma. Ma anche, già allora mi piaceva proprio costruire dei piccoli, dei piccoli film, dei piccoli documentari. Feci un servizio, insieme a Dugo Mulas, un'intervista a Luchino Visconti mentre girava... Senso nel 53, sì, lo girava nel 1953, devo uscito nel 54, proprio quando girava qui a Custozza è a Castello di Valeggio, che è qui a due passi, il Castello di Borghetto. Andavo appunto ad intervistarlo e scattagli le fotografie. Ugo, Ugo scrisse l'articolo per l'illustrazione italiana. E infatti eh, noi si, si abitavamo nello stesso paese, quindi ci si frequentava, ci scambiava le nostre sensazioni, le nostre ricerche, le nostre meraviglie nella scoperta dell'arte, in particolare delle arti figurative, delle arti plastiche, eh, in genere appunto de, de, delle arti visive, diciamo, no? che si scopriva anche allora proprio il mondo nuovo, la, la rivoluzione, l'arte astratta, l'arte eh, cubista, eccetera. E, e, e poi sì, anche noi naturalmente si dipingeva. Mm, sì, sì, sì, con Ugo si andava fuori col cavalletto si dipingeva, ma anche a casa proprio si facevano degli schizzi. e eh, sì, eh, Anche dei quadretti eh, all'olio, al pastello d'olio, l'acquarella, insomma. Ho girato qui nella sala d'attesa di mio papà, che cioè faceva il medico condotto, ho girato ambulatorio, cioè i volti di questi suoi pazienti mentre stavano. erano ansiosi, come nessuno le sale aspetto. De... Gli emulatori medici e poi avevo fatto altre cose, insomma, altre esperienze brevi, insomma, avevo fatto eh, il documentario sulla giornata di un fabbro e altre piccole cose, insomma, che poi avevo mh, presentato a, già a Montecatini quando ero iscritto al Cineclub Pavia, perché l'università la fece a Pavia, e allora presentai questi primi corti al a Montecatini, dove si svolgeva il Festival del Cinematore. Il primo continuatore del sonoro le Stagioni, sì, adesso eh, non ricordo, l'ho girato nel 59, probabilmente l'ho presentato nel 60, può essere, non ricordo, sempre a Montecatini, e fu lì appunto, fu ben accolto, e fu dato un premio in particolare per la colonna sonora, perché avevo eh, fatto una colonna sonora giocata tutta sui suoni e sui rumori de de della natura, de degli animali, degli uomini, in un certo senso era una, per così dire, un bozzetto che anticiperà poi eh, il pianeta azzurro, in qualche modo, era un cortometraggio di circa mezz'ora, in cui però avevo fatto questo esperimento di far parlare, ecco, ave avendo la possibilità di, di mettere la pista magnetica, sulla pellicola, sull'8 mm, c'è cioè questa possibilità di usare il suono. Io subito l'ho voluto usare però in un modo particolare, cioè ho voluto far parlare la natura, lasciare le voci eh, all'acqua, all al, al, agli animali, agli uccelli e anche agli uomini naturalmente, ma così considerati proprio nella loro vo vocalità primitiva. Ho incontrato Neria che aveva una sensibilità molto vicina alla mia, tutti e due amavamo profondamente la natura, in particolare la campagna, eh, le acque, gli alberi, le colline in cui siamo nati e quindi eh, anche lei naturalmente subito ha contribuito a riversare queste sensazioni, queste emozioni nei miei, nei miei film. Questi capolavori li vedevo a Pavia, quando ero all'università appunto andavo molto più spesso al cinema a vedere i film che a frequentare le lezioni di diritto, perché l'attrazione forte era lì. E naturalmente so, l'influenza di Eisenstein per esempio è, è direi, visibilissima in Emigranti, in Emigranti appunto ho fatto tutto un lavoro, oltre che di riprese, fatto in un certo modo, di montaggio fatto in un modo particolare, andiamo a colpito in particolare la collaboratrice Pation che naturalmente è di Astro con questa capacità di dare un ritmo e quindi un'emozione e quindi un, una scansione sonora vorrei dire anche in, a un film muto. In Granti proprio ho fatto questo, anche se un film, un breve cortometraggio, ho fatto questo lavoro di ricerca nella costruzione appunto ritmica e poi naturalmente però qui ho usato anche ho continuato su questa linea che poi non l'abbandonerò più anche nei lungometraggio: per linea di far, di, di far parlare i suoni e i rumori nella colonna sonora suoni e parole usate però come concerto appunto di elementi sonori Quando appunto sentì le riproduzioni di queste straordinarie sinfonie, di queste straordinarie polifonie della scuola di, di Notre-Dame di Parigi, insomma della scuola Fiamminga, eh, subito mi ero anche lì incantato e mi ero detto ma com'è straordinario il suono eh, che usa anche il canto come proprio come, eh, come puro suono. E allora questo appunto ho cercato in qualche modo di riprodurlo nelle mie esperienze eh, appunto anche qui raccogliendo i suoni, le parole, i rumori, eccetera, e eh, però elaborandoli, costruendoli eh, con, eh, facendo appunto un montaggio di questi elementi sonori per fare appunto un, una, direi una colonna polifonica. È stato un po' una, un azzardo, una, una, una scommessa, un, un piacere di, di, di, di, fa, di fare un cinema libero, indipendente, d'amatore, appunto, quindi di fare una mia. Personale ricerca. Sì. sì, nel cinema italiano, forse potrei citare un esempio, che lo, lo vedi dopo, però. In eh, Vittorio Setta aveva fatto dei bei cortometraggi sui, sui contadini del mare, sulla pesca, eccetera, in cui anche Vittorio aveva usato soltanto le voci, senza musica, senza ricorrere ad altri elementi. È una scelta anche eh, riduttiva, in un certo senso, vuol dire rinunciare naturalmente ad, un, ad una componente fondamentale dell'arte cinematografica, che è proprio la parola. E quindi il dialogo, la logica, la, la, la, la, la costruzione drammaturgica vuol dire rinunciare a un elemento fondamentale, ma è una rinuncia fatta coscientemente, perché è appunto come è avvenuta nella musica che i, i grandi sinfonisti tedeschi hanno rinunciato appunto a, alla parola e al canto. Perché non avevo accettato proposte di trasferirmi a Roma, eh, capisci? quindi proprio per un problema pratico c'era stata una prova che aveva presentato un soggetto che era stato anche avallato da un produttore romano però la condizione era che doveva trasferirmi a Roma eccetera e io questo non l'avevo accettato perché era troppo legato alla mia terra e poi così sono queste le vicende della vita insomma non mi piaceva che appunto il produttore mi imponesse dei, dei tagli mi imponesse di trasferire di girare alcune scene nel Lazio invece che sulla mia terra per intenderci, no? Perché era tutto un film che io avevo concepito qui. E poi ancora appunto esigenze di tempi stretti, cose a cui non, non mi sentivo di adattarmi, insomma. Per tante ragioni è saltato questo, anche se erano stati fatti già dei sopraluoghi, stato, è saltata questa cosa. Caradalli ha titolato, era un film, una storia d'amore proprio. La storia d'amore tutta ambientata però in campagna, tutta tutta, tutta in campagna. Anche negli ultimi film c'è sempre una scena d'amore in in campagna, no? eh, se posso anticiparlo già il pianeta azzurro, appunto, e in voce del tempo pure. <ride> Nel primo soffio di vento, no, nell'ultimo film non c'è la scena d'amore nell'erba. L'elemento diciamo, che mi ha fatto superare questa, questa stasi è stato proprio, proprio Silvano Agosti che aveva visto i miei cortometraggi e mi ha detto, no, è assurdo che tu non giri dei film. E io gli ho detto, ma sì, vi giro, però se, se li posso girare qui a allora Lui ha detto, ti porto su io materialmente la macchina da presa e la moviola. E così fece. Mi portò proprio questa vecchia Ariflex e questa vecchia Prevos che ancora conservo, eh, anche se poi la sostituì con una più moderna. E così mi ha dato quindi un, un impulso decisivo proprio. L'elemento scatenante è stato che giusto nel 1978 io potei usufruire di una legge speciale che permetteva agli insegnanti di andare in pensione dopo 19 anni e 6 mesi. E io come ho raggiunto questo termine ho chiesto pensione, la, di andare in pensione. E ho manifestato a Silvano il desiderio di fare un lungometraggio, di realizzare finalmente un lungometraggio. E allora lui ha recepito questo mio desiderio prepotente e ha capito anche che però questo l'avrei voluto e potuto girare solo qui e appunto fu per questo che mi portò materialmente la eh, camera, la Ari Flex 35 mm e la moviola. E da allora cominciai con degli spezzoni che lui mi mandava, o mi portava con degli spezzoni che strappava dalle altre produzioni, cominciai a girare appunto le prime scene di Pianeta Azzurro. Giravo proprio in totale libertà, con questa eh, libertà asso assoluta che... Io avevo e che mi permetteva, e che fa Agosti mi ha permesso di, di, di permesso di godere proprio, perché lui mi ha, mi ha detto gira quello che vuoi, quello che ti pare, non, non ha mai, mi ha mai messo nessuna condizione, è stato un, un, un gesto di, pro, di profonda fiducia, di stima reciproca, di amicizia e quindi questo ha creato un clima... Naturalmente di, di grande gioia creativa, insomma, grande libertà creativa. Senza pormi termini di tempo, anche questo per me era importantissimo, perché bisognava di tempi larghi, proprio per poter aspettare le luci che voglio, per poter appunto in pianeta azzurro, aveva bisogno proprio di riprodurre queste, questo trascolorare del giorno, queste, eh, che per me sono diventati elemento di protagonismo espressivo proprio, che lo si vede purtroppo adesso ormai solo se si proietta in pellicola il film, naturalmente, perché questo... Eh, queste, variazioni cromatiche che diventano per me elemento portante proprio del discorso che voglio fare che ho voluto fare sono percep percepibili soltanto se si vedono in una proiezione fatta con un proiettore in 35 mm e in condizioni in sale eh, tecnicamente adeguate insomma mascherino aveva sulla, sulla aprire, cioè il mascherino aveva sulla macchina a presa il mascherino 1.33 che era il mascherino del cinema classico e che io ho, ho voluto conservare sempre nei miei film perché è quello che eh, meglio, a, a mio parere, rispetta il rapporto eh, or, orizzontale-verticale, il rapporto base e altezza. È stato presentato in concorso al Festival di Venezia, dove gli è stato assegnato il premio Agis e il premio Banca Cattolica del Veneto. E poi è stato è a New York, è stato presentato al Palazzo di Vettro, leggevo proprio sul Corriere di Oggi, che... Il Palazzo di vetro dell'ONU a New York non è mai stato aperto a nessun set, solo oggi finalmente Nicole Kidman è riuscita a far aprire le porte del Palazzo di vetro. Io ebbi la felicità di sapere, non ero andato di persona, che il mio film era stato presentato al Palazzo di vetro di New York eh, perché gli era stato eh, dato il premio UNESCO, Premio delle Nazioni Unite e Tarkovsky anche lo apprezzò moltissimo quando l'ho lì da Venezia e mi scrisse una lettera che conservo con grande piacere adesso. Perché ne colse l'anima di questo film che è proprio... Non, poi il film ebbe fortuna e ce l'ha ancora in qualche modo perché viene inserito in progetti eh, di, diciamo così, di tutela ambientale. Certamente il film eh, dà un contributo, credo, alla riscoperta eh, e all'amore alla, all per l'ambiente. Ma però il tema portante del film, del pianeta azzurro, è proprio direi quello che è un pochino la mia linea, il mio punto di vista, che mi sono formato attraverso anche letture scientifiche, oltre che eh, filosofiche, insomma. Cioè la mia concentrazione del mondo in cui vedo tutto l'universo che riesco a percepire, naturalmente, strettamente legato, intimamente religiosamente legato. Cioè il pianeta azzurro appunto, ha come protagonisti eh, non solo oro, le erbe gli animali. Ma anche gli uomini si dimentica questo, in genere anzi la seconda parte viene recepita più difficilmente, proprio perché eh, lo, si, lo si guarda da un'ottica naturalistica vecchio stampo, da un'ottica, eh, capisci, in cui ancora, si conserva ancora la divisione fra uomini ed animali. È uscito recentemente un libro di Sears che è molto bello, dice umano e non umano, l'uomo tende ancora a distinguere il non umano dall'umano, quando invece non c'è soluzione di continuità. C'è un legame intimo, chiaro che sono delle differenze profonde tra gli uomini, i scimmie, i cavalli, i conigli e gli insetti, ma c'è anche un profondissimo legame fra, fra tutti noi e anche col, col mondo vegetale e col mondo minerale. Noi siamo fatti di minerali. Nel pianeta azzurro proprio ho cercato di restituire questa unità di fondo fra i minerali che si vedono all'inizio, quando si vedono i ghiacci che si sciolgono, e poi appunto via via i vegetali. Gli animali primitivi, perché ho cercato anche nei fossi, ancora adesso, ci sono delle presenze di protisti, di piccoli animaletti che sembrano dei pallini di mercurio, insomma, che sono proprio un residuo di questi eh, protisti, questi animali quasi unicellulari, che sono i nostri poi antenati, no? i nostri primissimi antenati. Nei fossi si vedono ancora eh, le, gli equiseti, le code di cavallo si chiamano, anche quelli sono proprio vegetazioni dell'età preistoriche questa sopravvivenza, lo cercate proprio per, anche, non dico con un rigore strettamente scientifico, ma proprio per far vedere la contemporaneità, vorrei dire, la contemporaneità, tra virgolette, di, di, di noi oggi viventi nel, nel cos'è, che secolo è questo? Il ventunesimo? E di, di milioni e milioni di anni fa, insomma, ecco. E poi ancora, ecco, e poi ancora, appunto, l'analisi, in particolare, dell'uomo, come essere più complesso, che è, è, che ha portato appunto con l'agricoltura ad una trasformazione del, del paesaggio, come dice Eugenio Turri, appunto il paesaggio è vissuto come un teatro molto spesso, l'uomo lo, trasfo eh, eh, lo, lo trasforma anche lui, no? non soltanto le glaciazioni hanno contribuito a plasmare la nostra terra, non soltanto i, i, i vulcani, ecco, non stati i vulcani e tutti questi... Ma anche l'uomo poi è entrato con in intervenuto, con la sua intelligenza, e con la sua meccanica, adesso con la nuova tecnologia può trasformare profondamente questo paesaggio, lo vive come un protagonista di teatro, con tutto naturalmente il pericolo anche di creare dei, dei danni enormi a se stesso, tanto per cominciare agli uomini e soltanto agli altri, animali, ma a noi stessi, questo è un problema aperto, in questo senso il, anche il film penso si presta a questo, di, a, questo, a questo problema, a questo tema che oggi è vivissimo, è sentitissimo e che va sempre più profondamente affrontato nell'arco di 36 ore che però si sovrappongono a un'altra un dimensione temporale che è quella di un anno e mezzo e a una dimensione temporale ancora più vasta che è quella di diversi secoli che vanno perlomeno dal tempo della glaciazione che è di, databile a circa 20.000 anni fa, ai giorni nostri, senza, capito? C'è cioè, proprio questo, questa sovrapposizione di dimensioni temporali che quindi vogliono in qualche modo scardinare anche la, la, la concezione del tempo e di vedere il tempo dal punto di vista della scienza moderna, della scienza esisteniana, cioè della relatività, il tempo relativo, cioè è, un, è una categoria che l'uomo crea per misurare le proprie opere. Il pianeta azzurro anche come suggestione e poi magari come eh, stimolo alla riflessione su questa possibilità di... di, di di ingrigire questo pianeta azzurro che è la Terra, molto di più, proprio anche perché non l'ho detto con le parole, ma l'ho detto con le mie emozioni, e le ho affidate alle voci, ai suoni e alle immagini pure. Ecco perché è, è qualcosa che è accalto proprio nel segno, questa, questa cosa. E allora, ecco, questo, questo voglio dire. Gli altri documentari di stampo ambientalistico che vedo anche adesso a Rai, non portano quasi niente, quasi niente sul tavolo della dell'ambientalismo della, dell soltanto sul problema di, di affrontare veramente il problema dell'ambientalismo sono parole che vanno un po' di moda meglio dirle che no ma però il, il, anche, il, anche lì lasciamo dire in due parole la, la, il controllo dell'ambiente della, dell il, il problema appunto di evitare il deterioramento e peggioramento continuo dell'ambiente della, dell in cui viviamo, anche se molto lento, eccetera, no? anche se può essere, non ci sono gli allarmismi così elevati come a volte si suscitano proprio per ragioni anche lì di il molto in prima pagina, che è la tecnica dominante della comunicazione e della comunicazione audiovisiva moderna. E eh, eh, si affronta proprio solo quando, secondo me, davvero si, si mette in, in rilievo l'amore, si, si capisce, si, si, si dà proprio il sentimento, si trasmette il proprio, eh, si, si conosce veramente l'ambiente, si rende conto veramente della straordinaria bellezza e ricchezza della natura in cui siamo immersi, solo se si suscita questo sentimento d'amore può nascere un'autentica difesa, è come nella vita. Solo se, una, una, una, solo se si ama veramente un'altra persona può nascere un vero matrimonio e quindi un interesse a difendere il matrimonio e la famiglia. Solo se c'è un autentico amore di questo genere può nascere la coscienza per una difesa di un patrimonio come, così importante come quello dell'ambiente in cui viviamo. Ho maturato anche qui l'esigenza di rivisitare in chiave personale il mito di Ulisse eh, e, proprio per le letture e le riletture che ho fatto più volte dell'Odissea dell che è uno dei, dei, dei testi che le, te le di più naturalmente Beh, che chiamiamo tutti credo e, però volevo in un certo senso mettere in evidenza anche qui eh, un aspetto particolare di, della, di questa figura del, di, di Ulisse diciamo no? cioè il momento del suo, ritor appunto, il suo ritorno a casa, la riscoperta dei valori elementari, dei valori degli affetti familiari degli della terra in cui si è nati. In un certo senso il tema è un po' lo stesso, il tema di partenza, ma mettendo in rilievo anche in qualche modo una sua presa di coscienza di questo protagonista che era noto per la sua astuzia, no? per, la sua anche per la sua capacità distruttiva, il distruttore di Troia, è quello che ha permesso l'occupazione di Troia praticamente. E quindi è voluto mettere in rilievo proprio dopo che aveva perso gli amici nel naufragio, dopo che si era ritrovato solo, dopo che desiderava urgentemente di tornare a casa, che eh, anche lui era in fondo un, un, un, un criminale, insomma, che aveva contribuito a uccidere, a uccidere gli uomini. Infatti, in, in due sequenze tornano, vengono portati in grande evidenza attraverso la colonna sonora. Questo semmai è il problema, che. La gente non è abituata abbastanza a dare importanza alla colonna sonora, vuole le parole chiare, esplicite, dette. Invece, se avete l'occasione di rivederlo Nostos, noterete che ha molto spazio e ha molto risalto la scena della battaglia, di una battaglia in cui si sentono le grida strazianti delle persone che vengono uccise da Cubis Nostos e dei suoi compagni. E poi ancora un'altra scena in cui c'è il naufragio di questi compagni che sono le grida laceranti e poi il grido disperato di Ulisse Nostros, che resta solo sulla terra e che si raggomitola come un bambino, nel, come un feto nel, nel ventre materno. E poi ancora soprattutto dopo che Ulisse ha abbandonato Calipso e si è costruito una zattera, questa zattera si scioglie per volere naturalmente degli dei e, e lui si trova di nuovo doveva attraversare il mare da solo. In questo sforzo disperato però cosa fa? Sente ancora, si sente ancora perseguitato dalle urla laceranti delle donne che lui ha ucciso in questa battaglia. E lì ho sottolineato questa, questo sonoro anche usando naturalmente dei fonemi di animali, dei... dei delle, come si chiamano, non ricordo mai il nome, di questi vabbè, gabbiani che vivono sull'isola, sulle tremiti, che hanno un grido terribile, le piomedemi pare si chiamano, sì che hanno questo, questo suono lacerante. Ecco, ho voluto proprio, in un certo senso, farne un percorso anche di autoriflessione, di autocoscienza e di rimorso dell'uomo che non sa controllare e dominare l'istinto di aggressività. Questo è stato il tema conduttore di fondo, Pinostos, che ho affidato però in gran parte appunto alla polifonia sonora e quindi naturalmente. Però in qualche caso è arrivato questo messaggio in alcuni casi, in alcuni... Che hanno avuto la possibilità di riesaminare il film. Eh, questo messaggio è arrivato e questo mi fa piacere. Per certi aspetti c'è anche un, un minimo di sviluppo drammaturgico, se vuoi, c'è anche appunto questa presenza di, di un protagonista maschile che, seppure, parla anche lui quando parla in una lingua incomprensibile. Mater, perlomeno, anche se i testi, il dialogo, li l'avevo scritto in italiano, e poi l'ho tradotto in greco antico, e poi per non che aver... anche lì trovo comprensibile ai grecisti, sono andato a cercare alcune, alcuni passaggi, grazie anche ad un, al mio professore di greco proprio, che era uno specialista, alcuni passaggi dell'antico greco tessalico o di altre regioni, e poi anche in alcuni casi sono ricorso al sanscrito, che è in un certo senso la lingua madre di tut, tutti i paesi indoeuropei. No? slenderiti proprio per affidare anche qui proprio soprattutto al valore fonico le emozioni che deve esprimere il protagonista quando invoca la madre o quando invoca il padre davanti alla quercia o quando in altre occasioni insomma, si trova a dialogare d'amore anche con Calypso tempi lunghi sono determinati naturalmente sia da una necessità di maturazione del, del soggetto eh, e, e, del, mh, e tanti elementi insomma mh, ma anche e soprattutto molto anche la necessità di, dover, eh, di dovermi organizzare eh, materialmente e anche finanziariamente perché eh, da nostro in avanti eh, i film li ho prodotti io, ho creato una mia piccola società di produzione e ho affrontato tutti i, problemi, i grossi problemi finanziari per poter avere i prestiti dal Ministero, dalla RAI, eccetera. E tempi, questo naturalmente mi ha portato ad allungare i tempi per perfezionare le pratiche e poi per poterle seguire, perché ho seguito anche questo aspetto non, non indubbiamente non molto divertente, insomma, ecco, che mi ha creato anche delle ansie, insomma, ma comunque che mi ha rubato parecchia energia a scapito dei tempi creativi più più strettamente cinematografici, insomma, ecco. I conti, in un certo senso, li ho re, con l'industria dovuto fare al momento della distribuzione, ma la produzione eh, l'ho portata avanti in totale e assoluta libertà, perché eh, appunto eh, mi muovevo con i mezzi miei, con, le, cioè con, le, con gli strumenti che avevo, che, che avevo io, che avevo arricchito, poi dopo, oltre a quelli che mi aveva portato Silvano, appunto, ho preso altri obiettivi. Ho preso un'altra moviola, eh, più aggiornata e poi, appunto, eh, ho potuto proprio gestire in totale libertà. L'organizzazione del film l'ho curata io, e quindi la produzione e l'organizzazione l'ho curata io, quindi ero assolutamente libero. I conti con la macchina cinema e con l'industria, in qualche modo, li ho dovuti fare al momento della distribuzione perché lì certo ho dovuto appoggiarmi a società di distribuzione di, eh, che avevano la possibilità di, di far circolare nelle sale e poi appunto alla televisione. Allora, per, per questo mi sono appoggiato all'Amicado, ho fatto un contratto con l'Amicado che eh, ha distribuito, naturalmente posso capire anche nei limiti, in cui, eh, nei limiti di difficoltà in cui un film del genere così anomalo poteva porsi, no? E quindi con la lotta di mercato, che già allora cominciava a diventare sempre più acuta, eccetera, è chiaro che ha subito delle penalizzazioni. Insomma, nel senso che il film è stato circuitato, sì, in tutta Italia, ma su, su, su tempi più stretti, ovviamente, dei film che partono già con una produzione industriale e commerciale di largo respiro. tempo... Anche quello è un film, eh, in senso certo sono, sono eh, rimpatriato, sono cioè, tornato proprio a, anche qui a, sulla mia terra, L ho girato tutto qui al mio paese e nei borghi vicini, ho in qualche modo col montaggio ho potuto ricostruire un paese su mia misura, insomma però avvalendomi de delle architetture simili di che ci sono in questi paesi in cui io vivo: Pozzolengo, Castellaro, Cavariano, Solferino, Ponti, ecco. ho scelto le, le, le vie, le strade, le gli ambienti che più potevano essere legati tra loro e lì ho fatto, ho fatto muovere tutti questi personaggi dalla infanzia dei bambini fino appunto uh, all'età, uh, insomma i, i, le quattro stagioni della vita diciamo no? anche qui seguendo un modulo no, stereotipato si vuole un modulo di facile accesso in questo senso quindi anche Voce al Tempo forse è stato più accessibile al pubblico anche perché eh, la, eh, proprio era... Il racconto di, di un tema che si dà anche alle scuole elementari, insomma, no? il passaggio del tempo e lo scorrere de, della vita eh, parallelamente allo scorrere delle stagioni eh, e, e delle, delle generazioni e corre anche allo scorrere delle stagioni de, nel, nel, nel, nella, nella, nella natura, insomma, dei vegetali, no? il passaggio dalla primavera all'estate, all'autunno, all'inverno. Anche in voce del tempo c'è molta presenza umana, eh? anche in voce del tempo però c'è tutta una presenza corale certamente è fatto proprio sono tutte le varie stagioni della vita sono viste coralmente non ci sono dei, dei personaggi protagonisti c'è il coro dei bambini il coro dei giovani il coro dei, degli uomini maturi e poi dei vecchi lui poi cerca di esplorare questo territorio ed è in posizione quantomeno di crisi quando si confronta per esempio appunto, con gli africani sul vitalismo maggiore che hanno gli africani sia lui che la, so che la moglie eh, perché anche la moglie vive un sentimento analogo di solitudine de determinato paradossalmente proprio dal benessere borghese in qualche modo, no? avvolta in questo benessere borghese trascura di eh, ridare importanza ad alcuni elementi primitivi pure in questa magnifica casa in questa magnifica natura che la circonda, perché è proprio giocato su questo contrappunto fra la bellezza dell'ambiente domestico in cui si muovono, l'ambiente del giardino e della campagna eh, di cui si nutrono e di cui si arricchiscono, diciamo così, che circonda, e la, in qualche modo la loro incapacità di assorbire questo ambiente, di viverlo, di valorizzarlo. Un po' come era successo per l'Ulisse di, eh, di Nostos, di Nostos il ritorno. E non è un caso che anche qui, in una, delle sequenze, in una sequenza, sequenza del sogno, il protagonista, questo proprietario agricolo, il protagonista maschile, appunto, eh, eh, all'incubo di un naufragio, sì, no? l'incubo di morire annegato, eh, annegato quasi appunto dai suoi rimorsi, anche, ma dal, dalle, così, da questa condizione... Di privilegio, ma anche naturalmente di un po' di incoscienza in cui si viene a trovare. Anche questo è un film autobiografico, in un certo senso questo protagonista è anche un po' il mio specchio. Eh? È un po' un'autoanalisi che mi sono fatto insomma, senza dubbio, perché anch'io, eh, così pur avendo molti privilegi, eccetera, non mi rendo conto, invece è abbastanza. Di... <ride> deve... Della ricchezza di cui dispongo, la ricchezza soprattutto anche della ricchezza naturale, insomma, no? anche se è pur vero che io la l'apprezzo molto, insomma. però eh, parlo anche proprio della, della ricchezza anche dei sentimenti primitivi, ed elementari, eh, trascuriamo a volte proprio di, di curare e di dare peso agli, ai, ai rapporti coniugali, ai rapporti paterni, filiali, i rapporti questi straordinari elementi della, di costituzione della nostra vita. Insomma. Invece vediamo che invece, eh, questi elementi, proprio queste, questi sentimenti elementari, primordiali, vengono eh, messi in evidenza maggiore proprio da questi emigrati, che sono questi lavoranti africani che lavorano nel potere, come è qui molto diffuso nella campagna padana, nel, nel potere, nella proprietà di questo signore e che anche loro soli, ma soli perché? Perché esuli dalla loro terra, però trovano il modo, perlomeno anche nel, dopo la, la calda giornata estiva, di ritrovarsi sulle, sulle sponde del fiume e, e si mettono a ballare e cantare insieme. Ma Francamente devo confessare che ho sempre notato un certo spiazzamento del pubblico di fronte ai miei film, sia quando presentai pianeta Azzurro che oggi. Uno spezzamento, ma anche a volte in termini positivi. Uno spezzamento che in alcuni casi si è tradotto naturalmente nel in chi si alzava e se ne andava perché non si dovrà di fronte a un film. Addirittura anche con il primo sotto di vento, uno spettatore, proprio visto, più di uno spettatore, che è uscito dicendo: Ma io credevo andare a vedere un film, questo invece non è un film, non parla, non succede niente. Ecco, ma però invece per la maggior parte del, del pubblico ho notato invece. Uno smarrimento iniziale ma poi invece un interessamento anche particolare, anche crescente, anche a distanza di tempo, anche persone che a distanza di anni eh, mi hanno rincontrato, magari ho rincontrato casualmente oppure l'ho risentito al telefono mi hanno detto ma io mi ricordo proprio ogni tanto eh, il pianeta azzurro oppure... Eh, no, eh, me, me lo sogno, me lo vedo ancora, anche, me lo risento, lo ripenso, mi piacerebbe anzi, appunto, tu, tanti mi chiedono la cassetta adesso e il DVD e spero davvero, eh, perché per Voce Al Tempo c'è il DVD, e invece per gli altri ancora no, eh, spero che appunto con l'anno prossimo ci sia l'opportunità, sono in trattative appunto, con la casa editrice, perché siano Portati in DVD perché eh, ci tengo che il pianeta azzurro e nostro siano visti in di ah, perlomeno in DVD, insomma, per la ragione che dicevo prima: per questi acromatismi anche sottili de dei notturni delle delle delle dei crepuscoli. Perché se si vedono in VHS non si vedono, cioè si vede, eh, vengono tre tremendamente penalizzate le immagini. Allora siamo finiti di parlare con le immagini e senza parole, così eh, deluderei anche i miei <ride> quelli che li hanno apprezzati al cinema. Questa, diciamo, chiamala pure rivoluzione tecnologica, questo che è passaggio appunto al, al, al digitale, insomma, è senz'altro, ha portato dire proprio ad un abbattimento dei costi, più che ad un abbassamento. E questo senza dubbio dà la possibilità a molti di più di poter realizzare dei progetti che prima non erano pensabili. Io stesso adesso penso che se farò un altro film, anzi sto facendo un mediometraggio, sto facendo il digitale e sono ben contento di... Cioè, sono mal contento dei risultati meltecnici, insomma, poi i risultati artistici li diceranno gli altri. Ma eh, anche per dei lungometraggi sta già facendo esperimenti anche nella produzione della macchina cinema, no? nel cinema industriale, anche negli Stati Uniti, anche le grandi compagnie. e Comunque diventerà davvero la portata, comincia a essere la portata di tutti, quindi, perché i costi vengono, non dico dimezzati, ma tremenda, Insomma, il costo fondamentale di un film, almeno per me, è. La pellicola, l'acquisto della pellicola e, e per avere una pellicola in 35 mm, dico ad alta resa, ad alta definizione. L'alta definizione è stata raggiunta è il digitale. Ci sono delle differenze, eh, naturalmente, di carattere tecnico, come c'è la differenza fra la pittura ad olio e la pittura a fresco e la tecnica che so io della, della pittura mh, acrilica, ma eh, lì dipende, appunto. Non credo che si fosse posto il problema, o meglio. Anche Michelangelo si, si porgeva, e Leonardo da Vinci si porgevano diversamente quando dipingevano su una tela e quando dipingevano invece sulle, su, sul muro, no? quando faceva la cappella Sistina. Ma, quindi la differenza c'è, ma però adesso la tecnica digitale ha raggiunto un tale livello straordinario e un, dei costi così bassi per quanto riguarda il materiale di registrazione dell'immagine del suolo, per cui questo strumento espressivo direi che è davvero alla portata di tutti. È alla portata di tutti. Questo significa che c'è quindi una, una grande libertà creativa in questo nuovo gioco straordinario, in questo nuovo mezzo d'arte. Però naturalmente bisogna che questa, questo, questo, questa libertà sia usata bene, sia usata con coscienza. C'è il rischio invece che molti ci si, si buttino semplicemente copiando prodotti di maggior diffusione, senza metterci del proprio, anche nella ricerca espressiva. Questo è il grande rischio, che facciano solo delle brutte coppie dei prodotti che vengono commercializzati e quasi imposti e che formano... Che, che creano la nostra forma mentale ricettiva del prodotto cinematografico e televisivo il rischio è questo e poi naturalmente oltre a questo rischio c'è anche naturalmente il nuovo filtro che verrà introdotto da parte delle case di, di produzione, di distribuzione, di veicolazione sia nelle sale che nei, cine nel, tele nella, nella cinema che nei, nei canali televisivi che eh, appunto eh, rifiuteranno certi prodotti proprio quanto, quanto più personali e quanto più lontani dagli gli schemi espressivi e schemi di comunicazione dominanti, quindi non è che con questa rivoluzione si è raggiunto il paradiso nell'ambito delle arti cinematografiche ed audiovisive, anzi per un certo aspetto incorriamo in una selva anche più infernale, una selva anche più pericolosa, ma torno a ripetere, se facciamo ricorso alla nostra intelligenza, se ci mettiamo in moto noi giovani, noi, nuovi cineasti, insomma questo nuovo mezzo splendido, penso che possiamo davvero eh, collaborare a, a trovare nuove soluzioni espressive anche, perché ho visto che ci sono anche nel, nel campo del montaggio, della struttura di montaggio e del montaggio, eh, ci sono proprio delle capacità di intervento straordinarie. E quindi eh, mi auguro proprio che ci sia la possibilità, perlomeno, di stabilire dei nuovi circuiti fra appassionati a, questa, a questo linguaggio. E' la moviola dove ho montato tutti i miei film, quella è la, la Prevost, la, prima, la vecchia moviola, e questa è quella nuova con la possibilità appunto di fare anche la, eh, il montaggio dei suoni, eh, perché ci sono tutti i disgiuntori. Adesso te l'accendo così ti faccio vedere come funziona. Aspetta, allora chiudi un attimo le cose che così lo vedi. Sì, qui ho su ehm, alcuni tagli del, di Voci nel Tempo. Questo era il finale di Voci nel Tempo, che era, tra, i tanti, tra i tanti vecchi c'era appunto eh, la presenza di, di Umberto Bellintani, che è il nostro grande poeta, che, abbiamo lasciato, che, ci, ha lasciat, che ci ha lasciato nel, eh, sto indietro, che ci ha lasciato nel, nel 2000, e queste scene potrà girate nel 95 quando ho girato voci nel tempo. Umberto perché ce l'ha qui? Perché adesso sto facendo un ritratto di Bellintani, perché verrà pubblicato l'epistolario che è intercorso nel, dal, dal 1942 al 1992 tra Umberto valentani Alessandro Parronchi e Mario Luzzi, erano poeti coetanei e c'è un intensissimo proprio epistolare fra di loro. Una, delle bellissime lettere in cui si comunicavano il nascere delle loro poesie. E Adesso appunto sto facendo un, un ritratto di, di Bellintani basato su queste lettere, su queste poesie. In questo film che sto realizzando, che probabilmente si intitolerà Caro, Caro Sandro, ribalto l'esperienza che ho fatto con gli altri miei film precedenti, perché qui do invece la precedenza assoluta alla parola, al testo poetico. In questo caso il protagonista vero è la, è la, è la, po è la poesia di Bellintani le parole, le lettere che sono scritte e quindi eh, decisamente subordino le immagini al parlato e il parlato è l'unico sonoro che si sente, salvo qualche piccolissimo suono ambientale. Ma le immagini quindi sono di lunghissima durata, proprio perché non devono disturbare, non devono interferire, devono semplicemente aiutare un pochino a restituire l'atmosfera e gli ambienti in cui sono fiorite queste poesie, in cui eh, Bellintani ha Trascorsi i suoi anni, ha coltivato la sua ars poetica.